Dubai sta crollando. È notizia del 31 gennaio 2022 che il Ministero delle Finanze dei Emirati Arabi Uniti ha deciso di introdurre una corporate income tax del 9%, ossia una tassazione sul reddito delle società del 9%, sembrerebbe quindi da pensare, verrebbe da pensare che anche l'ultimo, uno degli ultimi paradisi fiscali alla luce del sole, quindi quelli classici dove in sostanza troviamo il mare e la sabbia, perlomeno anche se non è un'isola in mezzo al mare, sia per crollare e quindi vanificando gli sforzi di centinaia di migliaia di imprenditori che da tutto il mondo si sono trasferiti o hanno puntato sull'Emirato per avere una tassazione pari a zero, che è il sogno di tutti noi, mi permetto di dire, ma è veramente così o c'è qualcosina dietro che non ci stanno raccontando fino in fondo se hai pazienza di aspettarmi due secondi te lo dico dopo la sigla ciao sono Luca Tagliatele e tu sei sul canale di Tax Planning internazionale se non lo hai ancora fatto ti invito a cliccare subscribe e a lasciarmi un like che poi se non ti sarà piaciuto il mio contenuto alla fine del video ti invito a uh, levarmi altrettanto generosamente così come me l'hai lasciato ma veniamo a noi che cosa sta succedendo a dubai è vero che è crollato sta per crollare uno degli ultimi paradisi fiscali con no income tax e roll con se senza nessuna uh, come dire previsione di tassare nessuno mai per nessun motivo bene non è esattamente come ce lo stanno raccontando se hai la pazienza di aspettarmi alla fine del video del video avrai il quadro completo della situazione di quello che sta accadendo partiamo con il quando, da quando entrerà in vigore questa corporate income tax, da quando entrerà in vigore questa tassazione del 9% sugli utili societari, delle società incorporate a Dubai. Ebbene, la notizia è che dal 1 giugno 2023 entrerà in vigore una corporate income tax, che questo che cosa vuol dire? Che le società fondamentalmente con l'anno fiscale dal 1 gennaio 2023, per esempio, dovranno pagare le tasse per la prima volta nel 2024 con la prima dichiarazione dei redditi che sarà fatta nel 2025, quindi il primo advice che mi sento di darmi è keep calm e contatti fino a 10, cioè tutto il tempo di mettersi a posto, mettersi in ordine, parlare con i commercialisti, provider, eccetera, eccetera, eccetera, quindi insomma non, uh, non abbiamo paura anche perché alla fine del video scopriremo che poi in realtà c'è ben poco da avere Paura. Perché è successo questo? È bene partire da, ehm, da analizzando le cause. Dal mio modesto modo di vedere le cose, eh, le cause principali. Sono due. La prima è la competizione che Dubai subisce all'interno del Middle East perché non dimentichiamo che ci sono altri uh, Emirati, e soprattutto uh, ci sono altri uh, stati, monarchie uh, all'interno uh, del, del Middle East che uh, tentano in qualche modo di attrarre anche essi capitali dall'estero promettendo incentivi, agevolazioni e esenzioni uh, fiscali. Quindi, Saudi Arabia su tutti. E voi mi chiederete in questo momento, ma se c'è competizione, allora le tasse andrebbero abbassate eliminate per sempre. Bene, in realtà non è esattamente così, ma anche questo lo rivedremo tra un attimo. La seconda causa che a mio modesto modo di vedere ha determinato questa introduzione di un 9% della, della corporate income tax è legata a alla pressione che da alcuni organi politici, diplomatici, internazionali come l'Ocse o la Commissione Europea, tra Dubai riceve, perché in questo momento si trova su una grey list in termini di scambio di informazioni che cosa vuol dire, che non partecipa in maniera esattamente trasparente all'implementazione di alcune regole legate money laundering e all'antiterrorismo e quindi chiaramente le pressioni esterne dicono o oh, sei compliance con tutti quanti gli altri stati che applicano queste provisioni oppure noi ti mettiamo nella blacklist, se entri nella blacklist ci saranno dei risvolti e delle conseguenze commerciali più o meno gravi, questo poi è tutto da vedere, però questa è la minaccia, quindi per evitare uh, problematiche anche in termini reputazionali, facciamo attenzione perché anche se a Dubai beh, beh, il potere contrattuale di Dubai lo sappiamo tutti è molto forte quindi diciamo queste minacce queste pressioni sono relativamente secondo me ehm, efficaci nei confronti dell'Emirato è altrettanto vero che comunque una bad reputation in termini di immagine invece può causare danni di immagine perché come dire Dubai è un po' la star dei paradisi fiscali quindi è come se qualcuno gettasse del fango su Brad Pitt no? è più o meno la stessa cosa nel jet set internazionale la stessa cosa invece cioè la stessa fama a Dubai è la star dei paradisi fiscali, quindi una bad reputation non la vuole nessuno cerchiamo di analizzare però di entrare un attimino un po' più nei dettagli, cerchiamo quindi di capire come funzionerà questa corporate income tax ok quindi quali sono i principi di diritto tributario che eh, anche le società incorporate nella mainland ci torniamo a dovranno adattare ebbene prima di tutto eh, le società, la società si considera eh, un, un taxpayer, quindi soggetto a tassazione a Dubai, si è incorporato o è amministrata all'interno di Dubai, numero uno. Numero due, ehm, la base imponibile sarà eh, classicamente la differenza tra ricavi e costi e il principio di tassazione è quello del worldwide income taxation, cioè ehm, che cosa verrà tassato? Tutto il reddito ovunque prodotto nel mondo, da società che hanno però, lo ripeto, il quartier generale a Dubai e fondamentalmente hanno esercito anche attività commerciali all'interno delle micro. quindi persone e business che vendono B2C fondamentalmente, pensate a tutti, a tutti i negozi del lusso all'interno dei centri commerciali, Dubai su Dubai. Quelli verranno sottoposti a tassazione, la corporate income tax è progressiva, quindi in realtà non si applica fino a ricavi, mi pare, tra i 100 102.000 Dollari, poi dipende un attimino dal cambio, sopra questa fascia di fatturato si applicherà la tassazione del 9% e si vocifera anche perché il Ministro delle Finanze diciamo, non ha ancora... Um, uh, um, come dire, messo i decreti o linee guida sull'argomento, eh, un 15% sulle grosse multinazionali cui i ricavi globali ehm, mondiali siano superiori ai 750 milioni di euro, ok? quindi ancora un'altra categoria. Ora rispondiamo alla domanda fondamentale per cui hai, mi hai messo like, ti sei iscritto al canale e mi stai ascoltando, vuoi sapere se è veramente un vantaggio o uno svantaggio. Ritorniamo un attimo a quello che ti avevo detto prima, cioè alla competizione che Dubai subisce all'interno del Middle East. Che cosa abbiamo? Abbiamo il Saudi Arabia con una tassazione del 20%, abbiamo l'Egitto con una tassazione del 22,5%, abbiamo l'Oman e il Kuwait con una tassazione del 15% e poi il Qatar con una tassazione del 10%. Quindi intanto io ho introdotto una corporate income tax del 9% che ancora mi tiene sotto questi paesi e quindi mi rende, mi mantiene competitivo e comunque più interessante rispetto a quello che mi circonda. Ma in realtà il sistema verrà, non è ancora chiaramente ufficiale al 100%, stiamo ancora aspettando le linee e guida direttive, o le direttive ufficiali del Ministero delle Finanze, però è uh, ragionevole pensare che uh, questa base imponibile uh, non sarà omnicomprensiva, facciamo degli esempi. Uh, per esempio i dividendi in entrata da, da, da, che, che queste società incorporate nella mail dovessero ricevere, piuttosto che uh, plusvalenze dalle alienazioni di determinati cespi, di determinati asset, tendenzialmente non dovrebbero essere soggette a tassazione, non ci saranno ritenute uh, withholding tax né sull'inbound né sull'outbound, cioè Tassi link, i dividendi, interessi e royalty che entrano e escono da queste società fondamentalmente non saranno su sottoposti a ritenuta da conto chiaramente soprattutto quelli in uscita quelli in entrata poi dipende dal paese da cui provengono um, tax loss story forward è un altro punto importante, molto probabilmente ci sarà un sistema tale per cui le perdite, gli esercizi pregressi potranno essere portate in avanti per compensare determinati utili, vedete qui come vado addirittura ad aiutare le società perché quelle in perdita ad oggi, ad oggi perdono e non perdevano quella perdita, Voi vedete sì, tanto non pagavano tasse ok, intanto io ho un sistema di di perdite che adesso che posso riportarmi in avanti, quindi domani che sono inutili inutile, quel 9% non lo pagherò e questo è il primo eh, chiamiamolo trucchetto, lasciatemelo passare anche se poi magari i miei colleghi non saranno particolarmente contenti di questa definizione. Dopodiché si vocifera di un consolidato fiscale, quindi società incorporate all'interno degli Emirati Arabi, ricordiamo sempre quelle che esercitano un business concreto, commerciale all'interno degli, degli, degli Emirati, quindi eh, Dubai su Dubai, verranno tassate e sarà possibile effettuare un consolidato fiscale, quindi società di un stesso gruppo con utili e perdite compenseranno gli utili e le perdite e quindi probabilmente cioè dipende chiaramente dai bilanci eccetera eccetera però con un sollievo fiscale di ehm, tutto tutto certo e ancora ci sarà un credito di imposta su eventuali tasse pagate all'estero in determinate fattispecie quindi vedete come in realtà tramite un sistema del riporto delle perdite come un sistema di credito per imposte pagate all'estero in realtà riesco a più che compensare, magari posso anche finire a credito e chiedere quel credito a rimborso, insomma, quindi, come dire, le possibilità per una pianificazione fiscale di vantaggio, nonostante una corporate income tax del 9%, sono in realtà eh, non so, molto più che auspicabili, molto più che probabili, mi verrebbe da, da dire. Le persone fisiche, tra l'altro, non saranno soggette a tassazione, quindi personal income tax, banalmente, se vi date uno stipendio dalla vostra società a Dubai, quello stipendio non è tassato e abbassa la base imponibile del 9% che si riduce quindi abbassa i ricavi meno costi no? perché vado a creare un costo legittimo al 100% anche perché senza quel contratto di lavoro con la mia società io non posso avere il visto quindi facciamo attenzione eh? qui parliamo di cose legittime al 100% e dato più importante quello per cui mi aspettato fino ad oggi era esattamente quello che volevi sapere è che le free zone società incorporate nelle free zone non saranno soggette a questa corporate income tax per cui diciamo eh, le decine di centinaia se non milioni di eh, imprenditori digitali che si spostano a Dubai da tutte le parti del mondo per incorporare società delle free zone tra cui insomma una parte cospicua dei miei clienti eh, continueranno a non vedersi applicate imposte sugli utili delle proprie società quindi potete tirare un sospiro di sollievo se non siete un gruppo multinazionale o se non avete aperto un business alla mainland che ne so una pizzeria a Dubai Marina, per esempio, ma anche in quel caso, comunque, lo ripeto, gli strumenti di pianificazione fiscale legittimi sono a vostra disposizione. Sono Luca Tagliera è stato un piacere parlare con voi di nuovo, mi scusavo per, per l'assenza prolungata, qualche settimana che non pubblicavo, ma il lavoro è tanto, ti invito a lasciare il like a questo punto e noi ci rivediamo nel prossimo video.